Dovevate sapere che saremmo tornati. Credevate di aver salvato la vostra misera realtà. Ma l'avete... solo preparata... per noi. Su, raccogliete pure cosa resta del vostro esercito. Approntate le difese. Ricordate solo che quando avremo finito, rimarrà soltanto il nulla.